Allora eh, continuiamo la nostra giornata di presentazioni con Marco Mazzaia che ci parlerà di eh, eh, Retro Game e Remastered, quindi come la storia dei videogiochi è entrata eh, a gamba tesa nel mercato di oggi e cosa può insegnare eh, a chi vuole eh, da una parte avvicinarsi al mondo dei videogiochi dal punto di vista eh, industriale, quindi come lavoro e invece anche ai, ai fruitori per dare nuovi indizi o nuove strade da, da percorrere per magari scoprire titoli interessanti. Ottimo, allora in bocca al lupo. Grazie, allora buon, buongiorno a tutti, eh, benvenuti a questo, eh, questa conferenza sperimentale perché abbiamo, abbiamo provato a farla un po' di volte a diversi tipi di pubblico mai eh, a un pubblico che, eh, di persone che saranno magari appassionate ma magari non, non hanno eh, intenzione, non hanno mai pensato che questo, questa, il mondo dei videogiochi che eh, attualmente fattura 99 miliardi di dollari, quindi molto più del cinema eh, a livello mondiale, di cui un solo miliardo qui in Italia, eh, sta diventando un, un fenomeno decisamente da considerare come... Uh, fenomeno di, che smuove l'economia, che porta uh, insomma, una serie anche di finanziatori a interessarsi a questa cosa. Chi sono? Uh, sono Marco Mazzaglia, lavoro in Sinestesia e Mixed Bag, che sono due aziende che sviluppano, da una parte, app e videogiochi per mobile, dall'altra, videogiochi per console. Eh, faccio il mio mestiere è fare l'IT manager dal punto di vista tecnologico quindi esperto di architetture e di sistemi dall'altra parte nel, nel mio passato eh, una delle aziende per cui ho lavorato mi diede questo nome di videogame evangelist proprio perché eh, curo eh, il fatto di spiegare il mondo dei videogiochi alle realtà che magari possono essere interessate dalla realtà aziendale eh, dalla, dalla multinazionale di 35.000 dipendenti che vuole capire come funziona il videogioco all'interno dei processi aziendali a studenti che vogliono avvicinarsi al mondo dei videogiochi. Okay. Questi sono un po' di giochi che ho fatto, dai, dalle quattro ruote, due ruote, dei giochi di racing in Milestone a un gioco di calcio che si chiama Attrick, la versione mobile, e poi un. Uno shooter che si chiama Futuridium. Se provo a mettermi di qua, così abbiamo. il Telecomando fa un po' fatica. Vabbè, facciamo. Mi vedi ancora? È Ok, perfetto. Questo è il, il, nostro, il nostro ultimo figlio da parte di Mixelbag. È un gioco che si chiama Forma 8. È uscito per sei piattaforme, PC, Mac, eh, tramite la piattaforma digitale Steam, PlayStation 4, PlayStation Vita. Xbox One e Nintendo Wii U qui possiamo vedere il, il trailer che non si sente forse ah no si sente Come forma 8 è interessante perché eh, incarna il concetto eh, non tanto di remastered ma quanto di retro game come vedete dagli screenshot eh, quello che si chiama l'elevator pitch cioè quelle righe che descrivono il gioco forma 8 che noi abbiamo presentato a chi era interessato alla pubblicazione per, eh, perché poi questo gioco uscirà fra qualche mese in edizione fisica quindi lo potrete comprare su internet in scatolato, eh, abbiamo scritto eh, quando Another World, che è, un gioco, che è il gioco che avete visto in copertina, incontra Metroid, perché il, lo stile di gioco, il fatto di poter vagare e girare per tutto il, lo schermo per questo mondo aperto eh, è ispirato appunto, al gioco Metroid con eh, e sempre l'elevator pitch dice eh, con dei eh, super satisfying anti-gravity controls quindi il fatto che questa sonda che gira in questo pianeta che deve scoprire eh, rispetto a eh, qualsiasi altra cosa ha un sistema di controllo anti-gravità -anti che è, oggettivamente è quello che mi ha fatto eh, desiderare di andare a lavorare per completare questo gioco, quando vidi la versione demo del, del gioco riuscì a capire che era qualcosa veramente di affascinante e interessante e quindi questo è uh, un, un po' l'idea, riuscire ad andare nel passato vedere quello che poteva essere interessante nel passato e poi uh, riuscire a ri, uh, ripensarlo in chiave moderna e, ai giorni nostri e quindi poterlo adattare a tutte le piattaforme e soprattutto alla capacità espressiva eh, in termini di input e in termini computazionali che, che si può eh, esprimere adesso eh, faccio parte dell'associazione T-Union che è un'associazione che promuove eh, l'industria eh, del videogioco sia in termini di opportunità di lavoro sia in termini di eh, appunto spiegare appunto, che il videogioco serve per altre cose, serve per la formazione, serve per la promozione di, di, di prodotti, insomma ci sono tantissimi utilizzi che il videogioco può fare, eh, quindi facciamo eh, eh, le global game jam, quindi delle, dei tre giorni in cui si cerca di insieme ad altre persone, tra studenti e professionisti, di pensare a un prototipo di un videogioco, è un evento mondiale che eh, ha coinvolto circa 70.000 persone in tutto, in tutto il globo eh, e che eh, naturalmente con questa cifra di persone coinvolte eh, sta, mettendo, eh, sta incuriosendo molto Facebook, Intel che sono diventati i main sponsor e eh, all'interno di questa associazione ci sono delle aziende che qui vedete che ognuna che tratta il videogioco in modi diversi. Andiamo a però... Poi abbiamo anche una scuola che si chiama Event Horizon che è qui a Torino ma anche in altre sei città d'Italia per cui se uno vuole imparare a sviluppare videogiochi può iscriversi ai master che questa, che questa scuola offre. Definizione di, eh, di giochi. Allora, un, La definizione di retro game è, eh, meno a leggere, ci sono state tante definizioni, quella che può aiutare eh, è quando si precisa esattamente anche un periodo di tempo, un retro game diventa retro game eh, quando appartiene a due generazioni, almeno a due generazioni precedenti, quindi la nuova generazione che è entrata a far parte di questa terminologia è quella delle console Sony Playstation 2 e Microsoft Xbox. E ci sembra strano perché è, eh, si parla di dieci anni fa, o anzi perché si parla dell'anno 2000 quando uscì PlayStation 2, questo è il eh, diciamo il, la differenza di tempo. Eh, in verità retro game eh, lo so che qualcuno, anch'io sono rimasto perplesso, però eh, vabbè, perché in quella, eh, con PlayStation 2 si è cominciato a introdurre il gioco online e quindi ci sono già una serie di, di cose che potrebbero andare fuori dai retro game. Però questo è. Quindi abbiamo le tre console significative sono PlayStation 2, Microsoft Xbox e il eh, Nintendo Gamecube. La remastered di un prodotto che cos'è? è la riedizione di un gioco che può essere vecchio, quindi appartenere alla categoria delle retro game o semplicemente appartenere a una generazione precedente. Abbiamo dei casi appunto, di particolari, soprattutto adesso, eh, il caso di The Last of Us, che è il titolo che, eh, un titolo che ha spremuto decisamente la Playstation 3 e che è uscito in versione remastered subito dopo, appena uscita la Playstation 4. Eh, la compilation Ico e, e Shadow of the Colossus di Fumito Eda, che era eh, uscita per Playstation 2 anche lì spremendo al 1000% la console e, e le varie redizioni di Tomb Raider eh, che hanno cercato di... Un'altra eh, eh, riedizione interessante è la, la Journey Collector's Edition di Dead Game Company, in cui questi tre giochi presenti già per PlayStation 3 hanno ritrovato nuova vita sulla PlayStation 4. Solitamente, adesso qui è un po' scuro, il, in una remastered io lascio il gioco così com'è, affino certe, eh, certi particolari, ma soprattutto faccio un restyling grafico. Okay. Non, il, il gioco non cambia più di tanto, magari vengono inseriti dei contenuti che erano stati cancellati, eh, immaginiamo le, le n versioni che ci sono state di un gioco che si chiama Dragon's Lair, del 1983, 83, sì, giusto, eh, in cui ad esempio nelle successive reddizioni hanno aggiunto tutte le scene, eh, che erano state cancellate come contenuto aggiuntivo appunto, inserito nella versione finale solitamente come qui e questa è una scena di The Last of Us la differenza tra PlayStation 3 e PlayStation 4 è certamente una differenza grafica e di anche, diciamo, aggiornamento dello schermo perché il gioco funziona a 60 frame fissi su PlayStation 4 mentre su PlayStation 3 era bloccato ai 30 quali sono i motivi per cui eh, le aziende di adesso eh, hanno deciso di percorrere il discorso di, un, eh, di rimasterizzare un contenuto. Certamente i AAA sono molto rischiosi come sforzo complessivo, cioè non sempre va bene come, in, eh, come eh, su questo gioco, questo gioco è GTA V eh, che Rappresenta il, eh, il successo, il fiorello chiello commerciale, è una delle pietre miliari dei videogiochi per tanti motivi. Dal punto di vista economico è un gioco che è costato 265 milioni di dollari come sviluppo, di cui metà eh, è stato lo sviluppo vero e proprio e l'altra metà in marketing. In una per, in proporzione di 125-135 milioni di, di dollari. Dall'altra parte, il, mille persone coinvolte nello sviluppo, quindi pensate, mille persone che devono lavorare contemporaneamente allo stesso progetto. E, eh, però ha avuto un, eh, come dire, eh, un successo planetario perché è stato il primo gioco ed è il primo prodotto multimediale, eh, includendo anche i film a eh, guadagnare un miliardo nei primi tre giorni di eh, commercializzazione. Un miliardo eh, avatar dal punto di vista cinematografico impiegò 17 giorni ad arrivare eh, a una cifra del genere. E la cosa interessante è che eh, i, i, media, ne, eh, i media hanno parlato del successo di avatar eh, tantissimo, eh, quasi a spaccarci la testa, Rispetto a questa cosa qui pochi la conoscono e GTA V è passato sui mezzi di comunicazione come ah, il gioco dove fai il ladro, il criminale, vai a fare il cattivo, puoi fare di tutto, e violenza, e le tragedie sono ca causate tutte da lui. No, eh, dal punto di vista commerciale è stato un, eh, dichiarare che il mondo dei videogiochi è decisamente un mondo dal punto di vista economico più profittevole di quello del cinema. Questo perché? Eh, perché dicevo che è un esempio particolare? Perché eh, invece nelle produzioni più eh, classiche, quello che sta succedendo nel, eh, come dire, nel mondo dei videogiochi, ma anche un po' come nei film, è un po' questo. che ehm, eh, non tutti i progetti di Tipra hanno sempre una, eh, come dire, una declinazione molto interessante, e, che è un po' riassunto da quello che eh, c'è in questa canzone di Gianni Morandi. Cioè, nel momento in cui si spiega il mondo dei videogiochi e si spiega questo esempio, tutti pensano che il mondo dei videogiochi sia... vabbè, io faccio un videogioco e divento ricco. Così non è né per noi, eh, come dire, eh, che in Italia sviluppiamo videogiochi, né per i grandi, eh, come dire, né per, i grandi, eh, né per le grandi aziende. Questo gioco, Titanfall 2, che è un gioco stupendo, è un gioco veramente fatto bene, una bellissima storia, eh, un bellissime modalità multiplayer, fatto dal team che faceva Call of Duty eh, ai tempi, le due edizioni più eh, di successo, eh, Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3, c'è anche stata Black Ops 2 che non è, stata, non è andata male, hanno fatto uscire questo gioco, il gioco di una qualità pazzesca, ma non ha funzionato dal punto di vista commerciale, è uscito in mezzo a eh, Battlefield e all'altro Call of Duty e quindi ha venduto molto poco, nonostante la qualità sia eccessa. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho prodotto dei giochi belli per le piattaforme passate e ho quello che si chiamano le proprietà intellettuali, cioè le idee che hanno funzionato, perché non farle riuscire Fare poco lavoro e eh, dare il contentino e avere sicuramente un incasso sicuro è quello che capita, con eh, è quello che è capitato e che sta capitando adesso perché io devo rischiare ad avere qualcosa di poco riconoscibile e, eh, e spendere milioni. Qui non si tratta di spendere mila euro mettendo insieme un team di 10 persone, si tratta di fare dei progetti sempre molto grossi. Allora, eh, ecco perché ci sono l'ennesima eh, collezione di Uncharted, eh, Halo che esce nella, nella raccolta sia per l'Xbox 360 sia per l'Xbox One e, eh, e così via. Dal punto di vista dell'esperienza utente, poi, eh, se andiamo a vedere dal punto di vista il retro game, il retro game... Eh, riescono a colmare uno degli incidenti che, eh, eh, come dire, che rompono più le scatole ai giocatori come noi che hanno provato anche le cose di vecchia generazione. C'è una, eh, una vignetta che ho, tro su, ho trovato su internet che eh, esprime molto bene questo fastidio che noi abbiamo e cioè il fatto che il gioco... Io arrivavo solitamente, accendevo il computer, il Commodore 64, accendevo, mettevo il mio floppy, avevo pure o lo speed dos o fa, la, la cartuccia, il fast load di Epix, giocavo, andavo. Adesso io ho una velocità di trasmissione del gioco ed una fruizione anche a livello tecnologico potenzialmente veloce, però ogni volta che vado magari a, a giocare, se è da un po' di tempo che non gioco, devo pensare che, Due ore prima devo accendere la console, pensare di aggiornare perché altrimenti se ho solo mezz'ora per cui voglio fruire velocemente del gioco posso pure stare a diventare lo scheletro. Quindi il fatto che i giochi vengano arricchiti di contenuti da una parte è molto positivo ma ha portato a questo fenomeno assurdo che poi è un fenomeno che va a coprire anche il fatto molto spesso che i giochi in prima uscita... Sono quasi delle versioni eh, prototipali, con un sacco di eh, caratteristiche che mancano. Vediamo quello che è successo con Mass Effect Andromeda, eh, il cui sistema di animazioni era decisamente ridicolo, okay? eh, e quindi, che poi ha causato il declino del, del titolo e adesso Electronic Arts questa settimana ha chiuso, purtroppo ha chiuso lo studio. Un'altra cosa interessante è di riprendere queste, eh, queste proprietà intellettuali e qualche volta vissuto bene, è quello di rappresentare il futuro che nel, eh, al tempo dell'uscita del gioco non c'era, questo gioco, eh, qualcuno sa come si chiama questo gioco? Vai, eh, da, eh, insomma, da specialisti come voi... Allora, Battleson, oltre ad essere stato il primo gioco a, a diventare poi un simulatore militare con, con il nome di Bradley Trainer, richiesto dal Dipartimento eh, di Difesa americano alla, alla Atari, è diventato anche Battleson VR, cioè sfruttando la tecnologia del, eh, del PlayStation VR, quindi dei del caschetto, si è riuscito a rideclinare lo stesso gioco, ma con un coinvolgimento eh, impensabile nel 1980, quando eh, venne rilasciato Battleson, che già allora però era molto coinvolgente, ma non era pensabile un coinvolgimento a 360 gradi come quello dell'esperienza di realtà virtuale offerto da, da Battleson adesso. È stato annunciato addirittura questo gioco finalmente su Steam, quindi per Oculus e Vive con addirittura del contenuto aggiuntivo, quindi prepariamoci a vedere e a fruire questo, questo contenuto. Quindi vedete che ci sono tanti ingredienti positivi e negativi nel fatto di eh, riciclare per quanto riguarda il remastered o invece riprendere e far tornare a nuova vita per quanto riguarda il ripensare dei concetti di retro gaming, eh, che, possiamo, insomma, che abbiamo sul tavolo e su cui possiamo pensare in questo, in questo tempo in cui che passiamo insieme. Quindi, eh, il, il, il discorso del... Eh, se io penso al, al discorso del, di voler fare un gioco o a tutto quello che, che può essere successo di bello o di brutto nella... Eh, nella, mia, come dire, nella, nella mia storia di videogiochi il fallimento per i gamer è qualcosa che eh, come dire, riesce, eh, riesce molto spesso perché eh, è, è certificato che chi gioca l'80% delle volte in, più o meno muore ma eh, quando si, fa un, si pensa di fare un prodotto commerciale di, eh, di provare a investire dei soldi il problema non è tanto fallire una volta, il problema è continuare a ripetere gli stessi errori, cosa che in verità eh, come adesso vedremo eh, succede soprattutto e anche nel mondo del, della game industry ed è per questo che appunto eh, per certi versi quando si comincia a parlare di tanti soldi eh, il periodo che c'è adesso dal punto di vista dell'uscita dei titoli dai, da chi fa il il grande attore dei, dei giochi si dirige sempre su delle soluzioni, a, diciamo, su un usato sicuro. Quello che, eh, quello che, che capita solitamente. Eh, è che eh, quando eh, questa è, è una cosa un po'. Ehm, eh, e mi capita quando qualcuno viene, eh, delle, delle, magari ci sono o dei ragazzi che incontro a varie conferenze, oppure qualcuno che viene a parlare nella nostra azienda e, eh, e dice che ha l'idea del secolo, no? o l'idea della vita, eh, un'idea che sicuramente mi cambierà il, eh, il, il, il mio futuro economico, è un gioco bellissimo, nessuno ha mai fatto una cosa del genere. Una volta mi è capitato che una persona mi abbia, uh, mi abbia detto questo, naturalmente poi mi ha insistito un sacco di volte a incontrarmi perché aveva un'idea che avrebbe cambiato totalmente il futuro del mondo dei videogiochi. Vabbè, senti, incontriamoci a pranzo, te la spiego. Cioè, eh, così me la spieghi, questo famoso ingrediente che c'è. Il fatto sta che a pranzo mi, mi porta papiri e non papiri, eh, e mi spiega questo un clone di Flappy Bird okay? Flappy Bird era già uscito due o tre anni prima ok? allora il fatto di eh, non avere eh, da una parte eh, quello era un caso eh, plateale perché eh, si era pensato se, eh, non c'era stato una, un vero e proprio processo creativo sul discorso di, di pensare a qualcosa di, di nuovo eccetera però eh, il problema è che quando le persone, in un 75% dei casi molto buono, le persone che arrivano a presentarmi dei progetti eh, e arrivano con un progetto che non è mai stato verificato, non, si è, mai, non, è, mai stata, non è mai stata fatta un'analisi per capire se quell'idea era già stata rappresentata nel passato e, e quindi magari si prende e poi si cambia, si aggiungono delle cose. Invece quell'idea viene sviluppata pensando che sia un'idea nuova e quindi tutto viene pensato in funzione di non aver messo nessun elemento di novità. E allora cosa capita nello sviluppatore che si chiama indipendente, cioè quello che pensa a queste idee e fa e prova a costruire un progetto di vita che gli durerà due o tre anni eh, in cui magari non è neanche prevista... Lui neanche pensa di, avere, di prevedere una retribuzione. Cosa capita? Questo è quello che succede un mese dopo la, la prima uscita del, eh, di dei giochi che vengono fatti da, da degli sviluppatori indipendenti un po' incoscienti, per cui quando gli si chiede come è andata la vendita e eh, poverino si mette a piangere perché, eh, perché naturalmente il gioco è andato male non è andato male perché magari il gioco non era di qualità, ma semplicemente doveva essere ripensato e in funzione di quelle cose che erano già uscite e, eh, e quindi semplicemente inserito in un contesto veramente moderno. È ovvio che il, eh, come dire, sono tutte cose che si imparano, però quando comincia a, a diventare eh, come dire, seriale questo tipo di errore perché tante persone diverse si presentano anche con tantissimo entusiasmo nei confronti della loro idea, perché pensare di investire due o tre anni della propria vita non, eh, non percependo retribuzione per il proprio progetto è un'idea decisamente coraggiosa ma se non è pensata e studiata bene diventa un suicidio. Quindi fallire ma non morire. Cioè a dire che eh, nelle, eh, nella storia dei videogiochi questo discorso del, appunto, del, del fallimento non è la prima volta che si sente e, ed è stato soprattutto interpretato da grandi aziende come Atari Atari ha, eh, nel 1982 firma la, la propria temporanea condanna a morte con questi due giochi era un'azienda che andava molto bene ma eh, grazie a queste due proprietà intellettuali eh, chiede cerca eh, di ottenere ancora più successo. Allora naturalmente decide di convertire il fenomeno del 1980 che è Pac-Man e poi compra la licenza del film ET extraterrestre. Allora abbiamo due, due punti di partenza estremamente forti, in ognuno dei due punti di partenza si è eh, sta, ci sono stati due tipologie di fallimento, una tecnologica e l'altra in termini di tempo, che andiamo a vedere. Questo è il risultato di eh, pacman man per l'attari VCS, estremamente diverso da quello che vedete qua. Eh, perché si è arrivati a questo punto? Perché eh, Todd Fry, che è il programmatore, una persona nata nel 1955, programmatore di pacman per questa eh, della versione Atari, va, va dal, dalla direzione di Atari e dice guarda, io non riesco a fare, non mi basta una cartuccia da 4K per inserire, eh, per, fare, per stampare, per, per, per convertire Pacman io Io ho, ho bisogno di almeno il doppio della memoria disponibile, 8K, ok? 8K e, eh, eh, cioè, eh, anche qui parliamo di dimensioni ridicole, ma il tempo erano una spesa risultato la direzione totale dice no guarda io ne voglio stampare eh, un numero spropositato, forse hanno stampato 12 milioni di cartucce vediamo un po' eh, retrobit ne hanno vendute 7 eh, va bene, ok eh, questo è il risultato di aver scelto una dimensione di memoria minore da eh, una dimensione non era onesta però meno il doppio Cioè non c'era neanche eh, un'animazione dall'alto verso il basso, vi rendete conto? C'era questo effetto flickering dei, dei fantasmi che era una cosa fastidiosissima. Eh, i, I colori eh, erano stati, eh, come dire, eh, l'imprinting del colore era stato cambiato. Eh, insomma, una, una cosa terribile. Il, eh, la persona eh, di... Eh, Insomma, c'erano state delle analisi. Eh, avevano, il personale interno di Atari aveva detto: no, questa cosa di cambiare i colori a noi fa schifo, non dovete venderlo. Eccetera, invece l'hanno voluto stampare lo stesso ed è stata la loro rovina. Dall'altra parte, invece, eh, quindi, da una parte la parte tecnologica, dall'altra eh, c'è una questione di tempo. Perché questo Howard Scott Warshow, ok, che adesso fa una specie di eh, è passato da, eh, da fare il programmatore di videogiochi poi dopo l, eh, videogiochi anche molto belli perché Yars Revenge e i predatori dell'arca perduta sono due giochi molto molto interessanti soprattutto questo, questo perché è un bel gioco di per sé questo perché eh, usava i comandi, del, i joystick di Atari e i vari switch di Atari per fare tante funzioni questo per, per il totale insuccesso che ha avuto ma non perché questo programmatore fosse scarso, ma perché a questo programmatore sono state date sei settimane per, eh, per fare il gioco. Lui ha accettato la sfida, mh, eh, aveva anche discusso con Steven Spielberg perché Steven Spielberg voleva fare una specie di clone di Pac-Man, dice ma sì cosa me ne frega, eh, tanto un videogioco il videogioco di E.T., ma facciamo che finta che sia una roba di Paco, una meno divertente, e ci mettiamo solo E.T. come personaggio. No, invece lui ha voluto fare un gioco un pochettino più complesso, che però con il, il tempo limitato di sei settimane non c'erano tutti gli strumenti di sviluppo che ci sono adesso, cioè eh, si programmava bit per bit con un processo molto molto più complicato, e quindi è già stato un miracolo aver completato il gioco, eh, però con la conseguente eh, insomma, con, la, con la conseguenza che questo gioco non ha venduto nulla okay? e quindi è diventato l'icona del fallimento di, di Atari Poi questo signore subito dopo naturalmente super iper mega stressato si è, è passato da cure psicologiche insomma, gli hanno fatto questa cosa di E.T. l'ha veramente mandato in tilt adesso fa, se è laureato in psicologia fa lui lo lo psicologo, il personal trainer o non lo so come, come attività di vita Questo, quindi c'è stata una pianificazione completamente sbagliata perché eh, si poteva forse rinunciare all'AIP all, alla come dire, la grossa voglia di soldi eh, desiderata da Atari poi è, sta, è stata decisamente la, la rovina Qualche volta però si, eh, si sbaglia completamente anche a pensare il, eh, eh, come dire, ci sono dei giochi che sono stati pensati male fin dall'inizio. Questo gioco è venerdì 13, eh, questo, questa edizione di venerdì 13 è pensata per il Nintendo, eh, il, la prima console della Nintendo che si chiamava eh, chiama il NES, Nintendo Entertainment System. Peccato che per il NES eh, la Nintendo avesse pensato una console che eh, curasse estremamente bene i contenuti eh, rivolti ai bambini e quindi eh, un gioco che si basa su un film dell'orrore che è tutto sangue, accette eccetera, declinato su una console come il Nintendo eh, è stato uno dei peggiori titoli, eh, proprio in ingiocabile, cioè se io penso che questo eh, titolo è stato testato, eh, forse chi ha fatto il test ha, veramente su eh, ha subito una tortura molto più che eh, le vittime di Jason nel, nel film. Non contenti, lo stesso errore, fatto da una casa diversa, è stato, è stato generato sul Commodore 64, dove Domark, che è la casa di pubblicazione de del gioco di eh, venerdì 13 per il Commodore 64, che comunque è molto meglio di questa versione, ha deciso di affidare il, il gioco a un team di super esperti, e cioè un, un gruppo di programmatori che faceva giochi educativi. Okay. Allora i giochi educativi erano delle cose un po', un po terribili, perché tendenzialmente si, faceva il, si prendeva il problema da risolvere, non so, imparare la matematica e, e metterci su una, uno strato di gioco molto semplice e molto elementare. Invece, eh, e quindi non era proprio il massimo, que quegli studi non erano il massimo, in verità, eh, insomma, alla fine decidono lo stesso di fare il gioco, decidono per caricare il gioco di, di un elemento che potesse coprire il fatto che non fosse eccelso, il fatto di metterci due capsule di sangue finto nella scatola originale e quindi tu potevi metterti del sangue finto eh, nel insomma, usare questo sangue finto da qualche parte e il fatto sta che la frettata era fatta. Un altro gioco, un'altra proprietà intellettuale che poteva essere carina e simpatica, però naturalmente è destinata a un, a, un, a un popolo adulto, un po' sprecata con queste cose. Diciamo che tutto verrà coperto poi da Splatterhouse di, di Namco, che in verità farà un bel gioco arcade, che insomma... È, che funzionerà bene, adesso fra qualche settimana esce il gioco vero di, Friday, di venerdì 13 che è un gioco horror eh, asimmetrico quindi dove uno interpreterà Jason e poi ci sarà il gruppo di 4-5 giocatori che cercheranno di fermare Jason da qualche parte un po' come Dead by Daylight, però purtroppo se prima avessero fatto un attimo i conti a capire da dove si partiva e dove si voleva arrivare, forse avrebbero rinunciato a fare una roba del genere. Perché il, il fatto che eh, non si, eh, come dire, il team è importante, l'esperienza del team è importante. Eh, conoscete questo, questo gioco? Il fatto di, eh, questo, eh, questo è il team che si chiama Hello Games, ha fatto un gioco molto che ha creato molto scandalo l'anno scorso che si chiama No Man's Sky, un gioco che doveva, prometteva un, per la PlayStation 4 e per il PC, che prometteva di essere il simulatore definitivo di, eh, di esplorazione spaziale, perché c'erano milioni di miliardi di pianeti generati e tutto quanto, con eh, un sacco di trailer eh, pubblicati prima, mesi prima dell'uscita eh, dell del gioco che andavano a identificare delle cose, insomma... Una, una struttura di gioco nuova, eccetera. Qual è stata la pro, eh, proprietà comprata da Sony? Quindi Sony vede in questa cosa una bella idea, il team è piccolo, però cosa succede? Eh, Sony pompa tantissimo eh, quello che si chiama appunto l'attesa di questo gioco, il gioco esce e eh, risulta essere graficamente un gioco molto meno bello di tutti i filmati che sono usciti prima. Un gioco molto più povero di tutto quello che era uscito prima, eh, rispetto alle caratteristiche elencate che erano nei comunicati stampa. Eh, un, eh, un gioco, tra virgolette, eh, completamente modificato, perché Sony, per fare in modo che avesse un pochettino più successo, decide di far raggiungere eh, dei combattimenti spaziali, dei, dei, dei famosi sparini, eccetera, che comunque cambiano la natura del gioco. Risultato il gioco all'inizio vende molto, ma poi viene completamente eh, eclissato e, eh, e diciamo, invaso da critiche. Okay? Quindi non che il team non fosse bravo, perché il team eh, è il team degli Hello Games che hanno fatto dei giochi bellissimi come tutta la serie di Joe Danger, cioè loro erano bravi. però. Nelle, nelle loro mani è arrivato un progetto, sono arrivati a gestire un progetto, un po' come workshop, che era decisamente più grande di quello che potevano gestire, o comunque andava comunicato in modo diverso quindi bisogna eh, come dire, se avessero pensato alla fine che aveva fatto workshop, forse eh, ci avrebbero pensato due volte a, è vero che i soldi fanno gola, però poi eh, cioè, il team ha ricevuto minacce di morte durante l'uscita del gioco no? ci avete ingannato eh, Sean Murray questo qua eh, ci hai raccontato un sacco di bugie cioè ancora peggio di come eh, com era andata con ET di Atari quindi appunto eh, ripetiamo gli errori eh, le cose completamente sbagliate sono state fatte di pensare a eh, dei destinatari completamente sbagliati, quindi una, una console fa, di famiglia non può eh, ospitare comunque eh, dei, dei giochi con delle proprietà intellettuali molto rischiose come quello che c'era eh, su, su venerdì 13. E dall'altra parte eh, il capire che il team deve essere dimensionato per il, la, potenza che si vuole dare, la potenza economica che vuole eh, esprimere il, il progetto. Ma nel passato non ci sono state eh, solo delle gemme, de degli errori, eh, delle gemme nate male, degli errori eh, così grossolani. Il passato ci aiuta anche a capire, mediante questi esempi, che appartengono a, al periodo d'oro di una casa, che eh, nonostante uno abbia risorse estremamente limitate, ci può essere nella limitatezza della risorsa un vero e proprio capolavoro. E qui parliamo di... Un gioco, qualcuno conosce questo gioco, Summer Games 2, anzi Summer Games in generale. Per chi eh, analizza adesso Summer Games, il miracolo di Summer Games, che è un gioco nato per, le di Los, per celebrare le Olimpiadi di Los Angeles del 1984. Summer Games 2 arriva un anno dopo. Eh, Summer Games è uno dei primi giochi fatti da un team vero di persone, di circa una decina di persone. Si mettono lì, ognuno fa la sua, praticamente eh, si faceva questa competizione. Si poteva giocare fino in, eh, a otto giocatori contemporaneamente, cioè in, in serie, che si dovevano contendere il medagliere su otto specialità. Eh, questo nel primo Summer Games. L'anno dopo esce Summer Games 2. Eh, la cosa pazzesca che. Eh, come dire. Ehm, si, si può notare eh, dal punto di vista del game design è che eh, tutte, le, tutte le azioni, tut, eh, tutta una serie di particolari permettono no, a, di contribuire a una sfida costante cioè partendo da un, un aspetto banale che è quello di ogni volta che comincia una, una specialità a sorteggiare il, eh, sempre un ordine diverso dei giocatori questo crea un certo tipo di attesa nel giocatore come se veramente si partecipasse a una competizione e questo l'ho notato quando circa due anni fa ho fatto giocare quest questo gioco a eh, un gruppo di bambini di 9-10 anni okay? che quindi sono nati secoli dopo il, eh, appunto, eh, questo gioco e eh, il primo contributo che mi disse una bambina era. Eh, ma guarda Marco ero, eh, quando ho preso Joypad in mano si stava facendo la spicciata di tuffi, mi sembrava di essere lì su, sulla piattaforma in attesa ero, ero emozionata perché prima o poi sarebbe stato il mio turno però non sapevo quando, quando potesse essere veramente il mio turno quindi con una cosa banale semplicemente una randomizzazione del, dell'elenco dei giocatori questa cosa creava eh, aumentava lo spirito di competizione nella... Nel, nel, nell'esperienza di gioco eh, così come un, tutto l'insieme di elementi che non erano solo basati sulla forza fisica sul fatto di smanettare eh, per cioè, muovere velocemente destra e sinistra per avere la velocità ma ognuna di queste prove eh, riusciva a eh, insomma conseguenze diverse riusciva a eh, reinterpretare l'evento che si voleva rappresentare ma poi con l'uscita di Summer Games 2 capitò una cosa molto interessante e cioè che l'esperienza poteva essere raddoppiata, cioè se, se io, eh, avevo comprato, io avevo comprato Summer Games l'anno prima, comprando Summer Games 2 potevo abilitare un'opzione per far arrivare non solo la competizione, quindi giocare solo gli 8 eventi aggiuntivi di Summer Games 2, ma a eh, fare una, eh, una competizione da 16 eventi quindi fare una vera e propria olimpiade raddoppiata eh, un po' questa, una mossa di mercato che invogliava a comprare il gioco precedente ma una mossa del genere non era mai stata fatta nel, nel, nella storia dei, dei videogiochi l'unica cosa che c'era come traccia era il fatto ad esempio nei giochi di ruolo come la serie ultima era quella di poter riciclare i, i salvataggi del vecchio personaggio nel nuovo episodio. Un altro gioco interessante è questo che si chiama Impossible Mission. Qualcuno l'ha mai giocato? Eh, sì, ok, perfetto. Questo gioco, eh, gli elementi di questo gioco sono, uh, sono stati usati in altri giochi eh, che sono però giochi completamente diversi, ma vedremo, vedremo. Allora, ho bisogno di un giocatore, uno di voi che venga, perché lo giocheremo con l'emulatore del Commodore 64. Quindi se qualcuno vuole venire, mentre preparo l'emulatore... Ok, vediamo un po' se l'emulatore mi fa le cose bene. Vieni, vieni, venga qualcuno. Ok, perfetto. Siamo sul Commodore 64, 39, 39K di memoria libera di default, poi eh, deallocando, togliendo il basic, arriviamo quasi a 64K. Eh, il nostro amico che si chiama, io lo conosco, ma sì, dire il nome: Francesco. Francesco, ah, okay. prima volta che ci conosciamo. Eh, Francesco eh, farà eh, interpreterà la gente 4025, se mi ricordo bene. No, no, con eh, col joypad della 360, eh, eh, contro il professor Elvin Aton Bender. Quindi lui entrerà nella casa di questo professore che è pronto. A schiacciare il bottone della bomba atomica e da agente super segreto dovrà eh, cercare di risolvere il, la cosa, Allora, eh, è solo, naturalmente come qualsiasi gioco del Commodore 64, hai solo la direzione e il tasto per saltare, ok? E fai tutto con quello. Eh, ma adesso poi mh, vedrai, insomma, vedrai cosa succede. Vediamo un po se si sente. pochissimo ok questa era una sintesi vocale impensabile per gli anni prova a muoverti e vedere se funziona no col ok non funziona prova a muoverti adesso bene mettiamo solo il joystick che magari eh, autodetect ok Inve oh, che è successo è esploso è esploso lo facciamo ripartire gli mettiamo il joystick perché non l'ha preso subito questo simpatica persona, ok l'ha preso ma non si sa come mai ha deciso di ok, allora così magari risentiamo anche l'effetto sonoro Stay a while. Stay Prova a muovere allora, vabbè, è eh, eh, possibile, un case set che, che faccia così. Riprova. Niente, non... Ma è mica spento? No, è acceso, ma che strano. Va bene, allora, abbiamo questi problemi eh, tecnici che... Eh, la porta? Sì, no, la, la scambio, però non è, è, è già in porta 2 ah no aspetta aspetta che questo l'ha rimesso sul provo un attimo vabbè eh, dai che ce la facciamo beh guarda ti metto la tastiera ti metterò il keypad, keypad key set A e vediamo un po' se col key set A almeno mi, mi fa qualcosa ce la facciamo forza ma neanche va bene vediamo un po' key set A niente Va bene, eh, sappiate che, ok, questo ve lo spieghiamo. Ve, ve lo spiego. In, uh, non, so, non si sa perché non vuole. Va bene allora, riassumiamo un attimo l'esperienza di eh, personaggio riciclato dalle animazioni di Summer Games. Ok, eh, nel senso che è molto simile, eh, deve andare in giro a, eh, per lustrare a, eh, e, e a controllare. Tutti questi pezzi di mobilio o i computer per trovare eh, dei, dei pezzi, diciamo, di un puzzle che costituirà la parola chiave per fermare, entrare nella stanza di Atom Bender e fermarlo. Qual è la cosa interessante di questo gioco? Il gioco eh, diciamo si può finire a, a un'ora. praticamente Sono sei ore di tempo nel gioco. Ogni volta che io perdo una vita, il, gioco, il tempo avanza 10 minuti. Però, qual è la cosa interessante? Che ci sono due elementi procedurali che danno l'aspetto la, eh, di novità e di rigiocabilità al gioco. Il primo è che la mappa non è mai la stessa, quindi ci sono certo delle stanze impostate uguali che però vengono rimischiate ogni volta in, in un ordine diverso. Ma la cosa più interessante è che in ogni stanza ci sono questi robot eh, a ogni partita il comportamento dei robot ogni volta cambia, quindi in una partita diversa se io entro nella stessa stanza posso avere dei robot che si comportano in maniera diversa, uno magari che ti segue e sta fisso, un altro magari in un'altra una, un partita eh, fa giri in questo modo okay, e poi decide di spararti una, una carica elettrica che ti polverizza. Però la cosa interessante è che in ogni partita io vedo, posso vedere le stesse stanze, ma avere un modo, essere portato ad avere un modo diverso di affrontarle. Perché questa cosa funziona? Perché come elemento di gioco che permette, di, eh, se questa cosa procedurale mi, mi fa casino, c'è un computer, il mio omino può andare su un computer e può bloccare sia i robot sia quello che sono questi che sono gli ascensori il fatto di poter bloccare i robot mi permette ogni volta di poter uscire da delle, eh, da delle situazioni che, sono, che, che non mi vanno tanto bene okay? e che magari mi mettono in stallo nei confronti del, della risoluzione della stanza insomma un capolavoro con questi due elementi che eh, sì, eh, Francesco ci giocheremo quando andiamo in associazione che sarà così va bene un comportamento che noi andiamo a ritrovare in un gioco come questo. Sapete quando è uscito Hotline Miami? Eh, due anni fa è uscito il 2, due. due anni ancora prima è uscito l'1, perché vedete, questo è un gioco finto retro perché è uscito quattro anni fa, in cui, che è molto sanguinolento, eh, diciamo che possiamo... Eh, avvicinare l'esperienza di Outline Miami al film Drive. Se qualcuno l'ha visto, eh, che, che cosa c'è? Che ogni volta che io. I livelli sono sempre uguali, ma ogni volta che faccio un livello, il comportamento dei cattivoni, che sono questi qua, io invece sono questo con la, con la maschera da gallo e ho differenti animali. I cattivoni mi cambiano il comportamento, quindi mi obbligano ogni volta ad avere. Quel, eh, quel senso di incertezza e quel senso, quel, quella tensione in più che mi permette, di, cioè, che mi crea l'adrenalina giusta per, eh, per andare avanti nel gioco e per fare in modo che questo gioco sia oggettivamente un, un piccolo capolavoro. Poi potete criticarlo per tutto il sangue, eccetera, ma c'è tutto un discorso molto interessante sulla violenza di Ottawa Miami. Molto, molto bello. Invece... Eh, ci sono dei giochi che eh, appunto eh, sembra che siano stati fatti adesso e poi li abbiano portati indietro perché sono forieri, sono portatori di così tanti elementi di novità che è quasi impensabile pensare che eh, di botto okay, siano usciti e abbiano, eh, come dire, eh, e abbiano cambiato il genere classico, il, la, il primo titolo che, che ti viene da pensare può essere Super Mario Bros, ok? Perché Super Mario Bros per quanto riguarda il game design è, eh, è per del primo livello è, come dire, è, è quel modello che viene spiegato in tutte le scuole che sviluppano videogiochi, ma non c'è solo diciamo, Super Mario Bros per quanto riguarda il platform, per quanto riguarda i giochi sportivi c'è questo, Basta, adesso facciamo così. C'è cioè, NBA Live 95. Adesso la serie NBLive Live purtroppo non va tanto bene, nel senso che ogni volta che Electronic Arts prova a fare qualche nuovo NBA Live, o non riesce a farlo uscire o fa un disastro totale e prende 40 di Metacritic. In verità, il primo NBA Live uscito per PC, quindi con la tecnologia del Compact Disc. Quindi passare da delle dischetti da 1,44 oppure da cartucce da 8, 4, 16 mega come c'erano nel mega drive a 650 mega quindi centinaia di, di, di, di volte di spazio in più in questo caso fa in modo che si crei un titolo incredibile, un titolo incredibile che già dalla presentazione mostra il, come dire, questo, questa cosa pazzesca Gracias. Y... to the Golden State Warriors. This is game one of the first round of the NBA playoffs. Taking a look at a comparison of the two teams relative strengths, the edge would seem to go to the Phoenix Suns. Here's the lineup for the Golden State Warriors. Siamo nel 1994. And now, here's the starting lineup for the Phoenix Suns. Che un approccio televisivo era già cominciato con tutti i prodotti della Cinemaware, TV Sports Football, TV Sport Basketball, eccetera. Però non erano mai stati così dirompenti. Erano, stati be erano bellissimi, ok? Con le pubblicità finte, la comunicazione dei risultati delle altre squadre mentre la partita veniva giocata. cioè, elementi impensabili, ma mai. Una, una cosa del genere concentrata in un, in un solo titolo cioè finalmente i filmati venivano usati solo per introduzione e non all'interno del gioco magari con recitazioni di serie B come succedeva in tutti i giochi per il Sega CD o tutte quelle cose terribili eh, come, eh, che adesso possiamo rigustare nell'edizione per PlayStation 4 di Night Trap eh, con la mitica Dana Plato eh, insomma, che fa l'attrice principale eh, quindi a, per la prima volta la potenza del compad disc era usata al 1000% per fare poi un gioco giocabilissimo con eh, un sacco di, di possibilità di gioco non solo il, appunto, la stagione statistiche c'era di tutto, è per questo che un gioco come NBA Live è un gioco nato che è arrivato dal futuro incredibile pensare che questo ha dettato tutto quello tutto lo schema di Pre, di presentazione delle partite, di tutto quello che è FIFA, Madden, NHL, tutto quanto. E' è tutto funzionabile adesso con DOS Box, che insomma è una cosa che funziona. Quindi imparare dagli errori. E questa è una cosa che eh, bisognerebbe fare e che nel mondo moderno, questo è un bel libro da, da leggere sui videogiochi perché insomma fa capire perché... Eh, nei videogiochi è importante fallire, eh, leggete perché è molto interessante. Allora, a proposito di, di qualcuno oggi che impara dai propri errori, presentiamo il gioco Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. L'avete giocato, no? Assolutamente. È un gioco per PlayStation 3, cioè non avete giocato questo capolavoro su PlayStation 3? Sembra Rocket League, adesso vediamo. Vedete, qui eh, al solito ci sono queste macchinine, che questa palla, eccetera. Qualcuno dice che sembra Rocket League perché è la prima versione di Rocket League, cioè eh, Psionic, lo studio che fa Rocket League lo conoscete, quel gioco di calcio, macchine 2 contro 2, 3 contro 3 che, ha, che sta sbancando perché è diventato un e-sports, è bellissimo, eh, la prima edizione fu questo gioco su PlayStation 3 che non vendette nulla, ok? Eh, analizzarono il motivo per cui c'è un motivo. No, il primo motivo è che non puoi fare un gioco che si scusa, giochiamo a Super Acrobatic, Battle Cars, eccetera. Che, a, eh, quando ho finito di dirlo, mi è passata la voglia di giocare, ok? Però il concetto era bello perché loro hanno preso questa situazione terribile cioè il fatto che un gioco, il loro gioco abbia venduto poco con questo discorso, ok, raccogliamo tutti i feedback negativi degli utenti e vediamo di farci qualcosa li hanno raccolti tutti, hanno analizzato e cosa è successo? è venuto fuori Rocket League che è il gioco che adesso giochiamo sui nostri PC, Xbox eh, PS4 eccetera e eh, Soprattutto hanno rischiato per Rocket League, perché se voi vi ricordate, Rocket League è appena uscito è andato gratuito sul PlayStation, eh, sul PlayStation, eh, sul PlayStation Plus. Io l'ho comprato gratis sul PlayStation Plus. Perché doveva essere gratuito? Essendo un gioco, eh, un gioco fortemente basato sul multiplayer, Bisognava creare subito una comunità ampia di utenti. Allora è per questo che il gioco va gratis. Quando, un gioco va gratis, quando fai l'accordo con Sony sul, sul PlayStation Plus, per mandare il tuo gioco così, ricevi un tot di denaro. Okay, certo, non è che uno dice, sì, dammi, te lo do gratis e poi non mi dai niente. Però è, un, è una quantità di denaro che è, può essere, magari poteva essere molto di più se il titolo fosse stato venduto, perché non sai a priori quanto vende. Però, essendo andato male il primo gioco, il fatto di metterlo sul plus per un mese ha fatto in modo che il gioco eh, intorno al gioco si creasse una community massiccia di utenti e che quindi hanno cominciato a creare partite su partite, video su YouTube, clan di persone che giocavano insieme, creare quella fanbase che ha permesso poi di far uscire il titolo sulle altre piattaforme, farlo giocare e soprattutto eh, facendo una cosa un po' strana, che anche è anche un po' difficile da fare in modo pratico, cioè fare un crossplay tra le piattaforme, cioè far giocare il PC con gli utenti della PlayStation 4, gli Xbox One con gli utenti di PC, eccetera, eh, ha permesso di fare in modo che, Rocket League diventasse yeah, ciao Francesco, diventasse il titolo, il titolo il multiplayer per eccellenza di, di Psionic, e quindi poi eh, loro producono eh, loro non guadagnano sulle espansioni con le nuove modalità di gioco guadagnano sul fatto di creare i modellini delle macchine che uno si può comprare e usare in gioco okay? che sembra una cosa stupida ma la personalizzazione nel mondo dei videogiochi è quella che alla fine eh, ti fa guadagnare tantissimo. Pensiamo eh, a es esempi come Dota 2 oppure League of Legend, che sono tutti titoli gratuiti che basano il loro eh, guadagno esclusivamente sulla personalizzazione. Anche perché se io eh, vendo un oggetto a 1,59€, un quell'oggetto è il risultato di tre giorni di lavoro del mio, eh, del mio artista e questo oggetto mi vende 100.000 pezzi, perché ho una base utente da 10 milioni, è ovvio, fate 1,59 per 100.000 e per tre giorni di lavoro sarebbe, cioè, chi non vorrebbe avere dei numeri di, di questo genere? Quindi, suggerimenti per provare tutte queste cose giocare con gli emulatori quindi provare, scaricare eh, gli emulatori dei vecchi computer e provare, la, eh, insomma, provare i vecchi titoli sapendo che potete anche eh, capitare in questi casini in cui qualche volta il vice decide di non mappare bene i controller, però appunto questo mi permette di eh, riuscire a rivisitare, rivedere tutta la libreria, tutti i titoli vecchi e non solo vederli su, su delle fotografie ma provarli, vedere che cosa funziona e cosa non funziona di queste cose. Quindi appunto il, il file che io ho caricato rappresentava questo disco, il disco originale di Summer Games 2 eh, che, che va a finire nel mio emulatore. Altre cose allora, ehm, oltre alla ricerca storica accurata che si può prendere tramite eh, il, il giocare per fare in modo che si guidi questo giocare è necessario... Ehm, eh, provare anche a leggere dei libri che implementano la storia adesso ne vedremo un po' anzi ne eh, passiamo subito al vederli così almeno eh, ok libri come questi come replay che raccontano la storia dei videogiochi eh, nel, nel, nel loro appunto nel loro eh, partendo da dal 1958, il primo esempio di Pong, a, a quello che può essere eh, appunto fino a mi sembra, al, metà degli anni 2000. E poi, se per caso mi viene in mente di fare un videogioco, non solo fare questo processo di analisi storica della mia idea per vedere se qualcuno l'ha già fatta, ma provare a fare un esercizio che è molto interessante, che si chiama così dicevamo elevator pitch, quindi provare a riassumere in tre frasi o in tre righe l'idea eh, che permette di comunicare il mio gioco al massimo del mio potenziale. Questo è che cosa, Perché devo fare questo esercizio che è molto difficile? Eh, questo esercizio mi permette di, di far capire anche a me stesso se l'idea che ho del gioco è un'idea che funziona se è un'idea che è spiegata a qualcun altro o l'altro, almeno mi sorride per darmi una pacca sulla spalla o, o diventa entusiasta, eccetera. E parte da questo discorso. Conoscete questo personaggio, Gabe Newell? No? Fate, questo è il proprietario di Valve, eh, che è, eh, è quella che ha fatto Half Life, Half Life 2, e adesso eh, praticamente è l'owner della piattaforma eh, Steam. Quindi fa soldi a palate. Fate finta di incontrare. Gabe eh, nell'ascensore e eh, provare a spiegare il tempo di un viaggio in ascensore a Gabe la vostra idea. Per fare questo c'è un processo che viene fatto, no? che, che ha delle regole e che ognuno di noi ogni volta che fa un pitch lo segue. Quindi, appunto, quello, quello che capita è che io quando devo spiegare un videogioco racconto la storia. È una cavolata perché il videogioco si basa su delle meccaniche e magari anche su una storia, ma se io non racconto come interagisco, cioè le, la, meccanica, la meccanica di un gioco è come la parola in un libro, cioè è una, del, una delle parti principali. Quindi mi concentro sulla meccanica, ok. e allora cosa succede? Succede che per fare questa cosa bisogna fare quello che si chiama un esercizio di sintesi, Estrema. Come esempio, ho preso una, una vignetta un po' particolare di eh, qualche anno fa c'erano dei, dei fumettisti di satira che si chiamavano disegni Caviglia che avevano deciso di fare un super mega bignami in cui eh, diciamo, ri, mm, eh, riassumevano, non so, eh, Omero l'Iliade. I Greci conquistano una città su un cavallo di legno. Questa è l'idea chiave del, dell'Iliade dio, la bibbia, autobiografia e gli crea il mondo poi dice a un tizio quello che si può fare o non si deve fare e così via l'elevator pitch è proprio questo è un esercizio di, eh, di sintesi quindi riassumere in una frase il motivo per cui varrebbe la pena sviluppare un progetto 5 serie di testo bisogna riuscire a comunicare tutto l'idea, la piattaforma e le motivazioni questo è un elevator pitch di un gioco famosissimo uscito a metà, anzi agli inizi degli anni 2000. Quindi qui pensiamo, è proprio quello che hanno usato per far convincere eh, il finanziatore a dare 10 milioni di euro, di dollari, non 10, 10 lire o 10 euro, 10 milioni di dollari. Quindi pensiamo che il mondo abbia bisogno di una vera esperienza, che, cioè, di, di sperimentare veramente gli eroi della seconda guerra mondiale in modo tale che la storia non si ripeta eh, vogliamo avere eh, fantastica grafica capi, incredibile campagna narrativa e velocità nel e come golden eye nella, nella seconda guerra golden eye era un gioco per nintendo 64 nel, per la playstation 2 e poi c'è il, il claim eh, la tagline prepare for your finest hour quindi quella frase che deve far esaltare il giocatore prima di comprare il, il gioco. Il gioco era Medal of Honor. Quindi non si racconta la storia di Medal of Honor, si raccontano tutti gli elementi che riconoscono Medal of Honor in, in quanto tale. Ok? Quindi quello che bisogna fare, il trucco che bisogna fare eh, ogni volta per, per cercare di capire quando io eh, provo a riassumere il mio gioco, per capire se è efficace il mio riassumere il mio gioco in, uh, in, tot, uh, in tot frasi, e non chiedersi 13 volte perché, ma provarne a chiedere solo 5. Cioè, reiterare, allora, perché questo gioco deve essere divertente? Ok, divertente perché c'è una dinamica in cui un tizio salta per prendere dei funghi. Perché dovrebbe essere divertente prendere dei funghi? perché la modalità di salto è fatta in un certo modo, e così via. È un esercizio difficilissimo, molto spesso ci si piega una settimana a fare un, un elevator pitch, perché tu quelle, quelle frasi che devi dire alla persona, o che devi comunicare agli altri, devono essere frasi pesate, ho finito. Compiti a casa, documenti, se volete per la, eh, appunto per la storia dei videogiochi, eh, Libri come abbiamo già visto prima, un po' di siti se, se uno vuole andare a vedere e, e basta. Questa è la mia, se volete chiedermi la presentazione, mandate un messaggio a questa posta elettronica e, e boh, buona, buon, buon appetito.